Cappadove brilla? Brilla già. C'è qualche bimbo con noi? Fuori è ancora giorno, ragazzi. Uo, oh, è messa malissimo, guarda là sopra. Tutto qua all'alto. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Rispondo alle campane. Se sì, accendi il K2 come hai fatto prima, per favore. Eh? Accendo. Ale, allora, fai qualche domanda tu. Siamo entrati in, questo, in questa struttura, in questo istituto, per capire se è rimasto qualcuno a vegliare tra queste mura. C'è qualche bambino che vuole parlare e comunicare con noi? Ops, visto? No. Si è acceso il K2. Sì. Sì. sì. Sei contento che siamo venuti qua a trovarti? Sei acceso? Sì. Sei un bambino? Sei una bambina? Se sì, accendi. Sei qui che stai giocando? Oh, mamma. Sei contenta che siamo qui? Sei contenta che siamo qui? No. Sei qui da sola? C'è qualcun altro con te? Sono sempre bambini, come te? Sì. Che emozione però. Eh? Sì. Perché proprio. Positiva, dici tu? Sì. Almeno io non mi sento okay. angosciata. Poi magari col Lo buio tutto canto. Sì. Siete solo bambini qua dentro? C'è un adulto con te? Ci sono infermieri? È andata via. Sei ancora qui? No, proviamo a far spostarci, dai. dai. Ok? Sì. Vai. Rida il carpatone. Sei in questa stanza? Chiedi se sei in questa stanza, eh? Sei in questa stanza? Mi seguo il rumore di trovare. Dove? Da lì. Brilla, eh. Mamma mia, anch'io io ho sentito questi rumori, mo' È acqua, Ale. È acqua? Sì, è acqua che scende da lì, che paura. Brilla, il capo 2. Brilla, brilla. Chiedili se è la stessa bambina di prima. Se è la stessa bambina di prima? Sei un altro bambino? Un altro bambino. Siete in tanti qua dentro? Brilla. Un po' più debole però, Brilla. Mm -mm. So. Senti, noi questa notte abbiamo intenzione di rimanere qua. Tutta la notte di farvi compagnia ma io non mi fiderei comunque guarda dietro di te quella stella sul muro eh, dimmi chi ha queste cose, di effetti cosa? la stella, con la scritta sapene un angelo Tene, ma qua ci fanno... ma qua ci vivono. a fare le sette, dici? guarda che dovrebbe esserci anche una cappelletta qua nell'edificio lo sai? Almeno così ho letto. Proviamo a cercarla. Dai, spostiamoci da quella. Questo continua a brillare, eh. Non volevo dirla. Continua a brillare. Sempre rosso, guarda, rosso netto. Sì. No, c'è che sia, ma non si vede niente già stanotte qua. Eccola! Ale vaffa. Non devi urlare così, eh! Eccola cosa! La cappella! Wow! Sto di la scritta che c'è sotto perché non mi va, ok? Eh! No, non ci sono le bambole! Oh cazzo! Ah, ci sono le bambole! Ma perché, Tere? Non so. L'unica cosa che mi viene in mente è che usano magari le bambole come catalizzatore per entità maligne, no? Cioè, questa è l'unica cosa che mi viene in mente. E che usano magari le bambole come per canalizzare entità brutte. Il K2 brilla il K2. Mamma mia, brilla, mamma! Il K2 mia. brilla! Il K2 brilla. Quindi è, è gente bene. che viene qui e fa qualcosa vicino eh, a saltare, tutto. Allora, io penso che fa così sì, perché altrimenti c'è stai sta bambino lì. Guarda lì, sul muro. Cavolo, il triangolo con l'occhio. No, vabbè, ma io non... No, ma perché? Abbiamo capito dove partire per l'indagine staserale? Ok. Da qua? Partiamo da qua, sì. Ok? Ok. K2 brilla. C'è qualche... entità brutta qui? Perché è l'intermittenza? Ma io sento come dei passi. K2. Chi c'è qui? Per favore, sei il bambino di prima o la bambina di prima? Se si accendi il K2. Sei qualche altra entità? Sì. Oh cavolo. Allora, adesso a me viene un po' la preoccupazione anche che possa venire qualcuno a trovarci stasera, te eh? ne? Ma qualcuno di vivo, tu? Sì. Intendi? No, speriamo spero di no. Lo sai cosa stavo pensando di fare? No. Se facessimo una tavola Ouija qui. Davanti all'altare con le bambole. Te la senti? Non lo so. Magari proviamo prima col ghost box, vediamo cosa, se riusciamo a capire qualcosa. Vuoi che usiamo il ghost box? Vuoi che facciamo la tavola Ouija? È stato lieve. Hanno evocato un altro rumoreale. Allora, ragazzi, abbiamo deciso di eh, finirla qua con il sopralluogo ed iniziare immediatamente l'indagine. Abbiamo fatto una scoperta che non ci aspettavamo. In realtà eh, sulle informazioni di questo istituto eh, non c'era nulla che poteva farci pensare che qui ehm, siano state fatte delle sette sataniche o comunque, comunque dei rituali allora ragazzi eh, ci stiamo vivendo in macchina a prendere il resto dell'attrezzatura che ci serve in più eh, prenderemo anche la, la tavola Ouija che eh, nel caso decidiamo di farla Uh, ce l'abbiamo già con noi ecco insomma da non poter fare poi dopo uh, al buio tutta la strada ad andare in macchina perché non mi sembra proprio il caso giusto? giusto okay. lei dice decidiamo in amore d'accordo alla fine decide lei io sono per la tavola unica mm. poi vediamo dai <ride>